Sì, grazie. Grazie Presidente. E oggi sono molto felice e devo dire anche particolarmente emozionato. Eh, infatti vorrei raccontare un, un episodio agli ospiti, al pubblico. E negli, negli, scorsi, negli scorsi giorni stavo eh, sistemando un pochino le mie carte a casa e anche i, i vecchi ricordi e ho trovato il diploma eh, del corso sulla sicurezza stradale che feci alle scuole medie. E, e oggi invece mi ritrovo qui, dopo qualche anno, per fortuna non dopo tantissimi anni eh, mi ritrovo qui eh, con degli ospiti eh, importantissimi, con degli ospiti illustri con i massimi vertici dell'amministrazione capitolina in una giornata storica oggi penso che possiamo tranquillamente definirla una giornata storica infatti a pochi mesi dalla della consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità, sottolineo queste altre parole, perché la sicurezza stradale deve andare di pari passo eh, con la mobilità dolce e con la mobilità eh, sostenibile. Ci ritroviamo qui a discutere un importantissimo atto di indirizzo che fissa gli obiettivi che questa amministrazione vuole perseguire nei prossimi anni per porre la parola fine alla tragedia che si consuma più o meno ogni giorno sulle nostre, sulle nostre strade. Abbiamo dei numeri, dei morti, dei feriti, per incidenti stradali, nelle strade di Roma che non, dobbiamo, che non possiamo e che non dobbiamo più permetterci. È una tragedia dal punto di vista eh, sociale, dal punto di vista eh, dei rapporti tra le persone, per i familiari, eh, dei rapporti del vivere civile della nostra città. È un impatto devastante. Abbiamo tantissimo lavoro da fare, abbiamo tantissimo eh, terreno da recuperare perché... Purtroppo la nostra città per anni, per decenni, è stata il simbolo uh, dell'automobile uh, privata. Noi vogliamo completamente ribaltare questo paradigma e seguire gli esempi più virtuosi delle, delle altre città europee. che uh, Io ci tengo sempre a ricordarlo, non è che gli esempi più virtuosi che noi oggi possiamo conoscere, le città del nord Europa, le città scandinave, sono sempre state degli esempi di uh, mobilità uh, sostenibile di mobilità ciclabile. Erano città che 10, 20, 30 anni fa avevano esattamente gli stessi problemi di Roma, avevano esattamente lo stesso numero eccessivo eh, di automobili eh, di Roma. Quindi eh, si può e si deve fare. Dicevo oggi appunto è una giornata storica perché... Eh, presentiamo una delibera, voteremo una delibera eh, di indirizzo che pone questi obiettivi molto ambiziosi per la nostra città in tema di eh, zone 30, eh, aree pedonali, eh, infrastrutture per la mobilità eh, ciclabile e così via, ma è importantissimo questo provvedimento perché lo voglio ricordare e ribadire, è stato scritto a più mani con la consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. Appunto. La consulta che abbiamo istituito qualche mese fa, non più di sei mesi fa e che è diventata subito operativa E voglio ringraziare i tantissimi cittadini, sono oltre cento eh, cittadini rappresentanti di comitati, associazioni, eh, portatori di interesse e così via che stanno collaborando, che stanno mettendo a disposizione della città il loro tempo, ovviamente in maniera gratuita per un bene superiore per un bene collettivo che è quello appunto della sicurezza eh, stradale. Quindi vediamo come siamo riusciti a muovere veramente le energie e le intelligenze della nostra città su questo obiettivo, eh, direi fondamentale. Quindi, eh, appunto, ci troviamo davanti a un percorso eh, sicuramente eh, complicato, sicuramente eh, difficile, ma vogliamo appunto ribaltare il paradigma del passato dove nella nostra città l'automobile privata era al centro. Perché ridurre gli incidenti stradali vuol dire spostare la percentuale degli spostamenti dall'automobile al mezzo pubblico, dall'automobile alla bicicletta, dall'automobile ai piedi, ovviamente tutto questo deve essere fatto in sicurezza. E quindi ci sono tanti progetti che, eh, che stiamo eh, portando avanti, sui quali abbiamo iniziato a lavorare fin dal nostro insediamento. Eh, stiamo lavorando sulle vie consolari che sono le strade a più alto tasso di, di traffico, di congestione stradale, dove l'automobile la fa da padrone, pensiamo alla via Tuscolana, alla via Prenestina, e su queste vie stiamo completamente ridisegnando lo spazio, lo spazio urbano, perché lo sottolineo sempre, quando parliamo di sicurezza stradale, quando parliamo di mobilità sostenibile, non parliamo solamente di trasporto, non parliamo solamente di tutela dell'ambiente, parliamo di far rinascere la nostra città, parliamo di migliorare i rapporti, i rapporti sociali, perché se io vado al lavoro con la bicicletta piuttosto che con l'autobus, ho più probabilità di incontrare qualcuno, di parlare con qualcuno, di scambiare delle idee o ho più probabilità di magari vedere una vetrina di un negozio e quindi anche fare un acquisto e quindi vediamo come anche l'economia della nostra città può rinascere se si va nella direzione della mobilità sostenibile e si riduce il numero eh, delle automobili private oggi, oggi circolanti. Quindi, ecco, non mi voglio dilungare ulteriormente, mi avvio a concludere. Ringraziando ancora una volta gli ospiti, gli illustri ospiti che abbiamo qui oggi, sono sicuro che con loro nei prossimi mesi, nei prossimi anni monitoreremo l'avanzamento, i progressi che farà la nostra città nell'interesse di tutti i Romani e del nostro Paese. Grazie.